Trasforma intere. Non amo c'è potere. Ai, il potere. No Sa, se la vita è tutta Paola. Un pedigio caldo. E la vita ti sorriderà. Il suo riscaldamento. E poi. Grazie. So Ti sguaina la sua spada Quando la gente non si ride più Chiedigli che cazzo vuoi di più Un barboncino nano O un letto di affagato Viaggio in aeroplano, un vaffanculo da lontano, il dito medio con la mano.